Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi mi metterò nei panni di Infomoro per mettere mano a questo computer che andava un pochino lento. Dopo aver capito come è fatto questo computer capisco che sarà necessario smontare la parte inferiore della scocca per poter raggiungere le componenti al suo interno. Inizio così a svitare le viti che la tengono ferma. Finalmente riesco a smontare il computer per farmi un'idea di cosa possa esserci dentro per farlo andare così piano. Trovo infatti poca memoria RAM e un'unità di archiviazione di tipo meccanico che ormai è superata. Trovo inoltre dello sporco e della polvere sulla ventola e sul sistema di raffreddamento. Questi sono una minaccia non solo per le prestazioni ma anche per la salute stessa del computer. Sarà buona cosa quindi andarle a smontare per dargli una bella pulizia. Andrò quindi a sciacquare queste componenti per poi farle asciugare. Guardate che belle pulite che sono adesso. Sono andato anche a rimuovere la vecchia pasta termica, che ormai era secca, per sostituirla con della pasta termica nuova che favorirà sicuramente uno scambio di calore migliore fra il dissipatore e le parti del computer che hanno bisogno di essere raffreddate. Rimontare le componenti è un attimo se fai andare il video 5 volte più veloce. Così, in men che non si dica, monterò anche un'unità di archiviazione senza parti rotanti, SSD e il doppio della memoria RAM che era montata prima. Quello che state vedendo ora è un confronto all'avvio dello stesso computer, fra come era prima e come è diventato adesso. La differenza di prestazioni non si noterà solamente all'avvio, ma anche durante quasi tutte le operazioni. La causa principale dell'aumento di queste prestazioni dobbiamo dire che sicuramente è la sostituzione dell'unità di archiviazione. Questo beneficio si sente sicuramente di più sui computer più nuovi e performanti, anche se devo dire che tutti i computer di fascia medio alta e degli ultimi 12 anni su cui ho visto installata questa unità di archiviazione hanno avuto dei notevoli benefici. Il tempo che stiamo spendendo ora per vedere questo computer che si avvia rischiamo di spenderlo ogni volta che ci troviamo a utilizzare un computer lento e secondo me per alcune decine di euro vale sicuramente la pena di prendere un'unità di archiviazione allo stato solido e per alcune decine di euro se non siete in grado di installarla vi conviene sicuramente farvela installare. Se volete passare meno tempo al computer probabilmente vi farà comodo avere un computer in grado di eseguire in meno tempo quello di cui avete bisogno. Ora non so cosa dire e mi sento anche un po' a disagio a tenervi qui ad aspettare questo computer che si avvia. Ormai è passato circa un minuto. D'altro canto ho voluto eseguire il test nella maniera più realistica possibile. Quindi stiamo qui ed aspettiamo che ci siamo quasi. Ci siamo quasi, dai, dai computer, muoviti, ci siamo quasi. E prima che mi chiudiate il video vi faccio un piccolo spoiler dicendo che ci metterà meno di due minuti. Eppur si muove. Anche il computer senza modifiche è arrivato al traguardo dell'avvio, mettendoci oltre 6 volte il tempo che dopo le modifiche. Pazzesco! Credo che le immagini abbiano già detto abbastanza e non serve aggiungere altro. Se il video vi è piaciuto quindi mettete un mi piace qua sotto e se volete seguirmi iscrivetevi al canale oppure seguitemi in laboratorio. Ciao!